Allora, questo emendamentone nasce proprio come ribadito in precedenza da un lungo percorso effettuato della Commissione con le opposizioni per riuscire a contribuire come parte consigliare insomma, alla costruzione di questa norma regolamentare. Allora, eh, I punti disciplinati che andiamo a toccare sono numerosi, e cercherò insomma, di illustrare quelli più incisivi e andrò abbastanza celermente sugli altri. E abbiamo emendato l'articolo 1 al comma 1 per ampliare eh, l'oggetto del regolamento favorendo più possibile l'offerta culturale a favore della cittadinanza. E proprio come principio politico per ribadire che la nostra volontà è la rimozione di ogni ostacolo alla piena partecipazione e fruibilità dell'offerta di cultura nei confronti di tutti i cittadini. L'eliminazione del termine materia... Nel Nell'articolo comma 1,2 eh, si rende necessario, perché in quanto il concetto è già compreso nei termini di strutture competenti, all'articolo comma 2,1 lettera A, B e C eh, facciamo una modifica che serve per includere nel concetto culturale anche la possibilità di considerare la cultura come mezzo per favorire eh, lo sviluppo sostenibile. Questo ci sarà un emendamento proprio specifico. All'articolo 2,2 eh, abbiamo apportato una modifica eh, che abbiamo reputato necessaria per migliorare e specificare il perimetro di intervento e, e i contenuti che dovranno essere individuati nell'ambito del disciplinare operativo adottato dal direttore del Dipartimento Attività Culturali. All'articolo 3,2 eh, abbiamo portato la modifica che nella prima parte consente eh, di specificare in modo chiaro e netto qual è l'esclusione tra i soggetti beneficiari eh, dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali. Nella seconda parte dell'emendamento chiariamo il concetto dell'esclusione a fronte di posizioni debitorie accertate in via definitiva. La prima fattispecie riguarda infatti le posizioni debitorie divenute definitive in forza a una sentenza passata in cosa giudicata o di atto amministrativo inoppugnabile per il mancato esercizio della facoltà e dell'onere di impugnativa entro i termini di natura perentoria come stabilito dalla legge, ad esempio l'accertamento tributario non impegnato insomma, nei termini. In questo senso quindi, abbiamo, fatto, abbiamo contribuito a emendare, aggiungendo una specifica mutuata dall'articolo comma 80,4 del decreto legislativo 50 del 2016, eh, che esclude dalla partecipazione alle procedure d'appalto gli operatori economici congravati con con da posizioni debitorie in materia di tributi o di contributi provvidenziali definitivamente accertate. Perciò eh, non appare accoglibile l'ipotesi eh, prospettata di eliminare la parola accertata in via definitiva o anche soltanto le parole in via definitiva. All'articolo 5,2 eh, abbiamo contribuito con una modifica per consentire anche ai municipi, insomma, come eh, pianificato anche con l'assessorato di poter utilizzare questo strumento, questo regolamento. All'articolo 5,3 eh, eh, miriamo a regolamentare in maniera più trasparente l'ipotesi di eh, concessioni di contributi straordinari da parte della Giunta Capitolina, eh, prevedendo anche eh, la preventiva informativa della Commissione Consigliare competente. Eh, che si può esprimere con efficace e vincolante sulla concessione o meno di contributi straordinari. All'articolo 6,1 oh, la modifica eh, che abbiamo. La invito inserito... a concludere, consigliere. Sì, ok, allora cercherò di fare una sintesi perché. E la modifica è necessaria inserire nell'ambito di quanto già viene pubblicato nella sezione eh, trasparenza del sito di Roma Capitale in ordine ai dati relativi dei contributi erogati, anche eh, rispetto a quelli che sono i vantaggi economici in forma indiretta. Quindi verranno inseriti l'elenco dei vantaggi economici in maniera trasparente sul sito e per cui sarà possibile alla cittadinanza tenere sotto controllo anche questo aspetto tributario, ma avere anche per noi come Roma Capitale un maggiore controllo di queste risorse. L'emendamento, l'articolo 6,3 serve per istituzionalizzare alcuni eventi anche di natura ricorrente che ci è capitato, di cui abbiamo fatto valutazione all'interno della Commissione e di gruppi eh, culturali, organismi culturali che ci venivano a proporre eh, attività culturali riconosciute comunque come importanti per Roma Capitale e non lucrative. E quindi nella possibilità dei limiti economici, delle risorse disponibili, eh, ritenevamo importante avere questo strumento a supporto sia della Commissione che dell'assessorato per dare nuova apertura e un supporto diretto a queste realtà eh, culturali. Nell'articolo 7,1 ehm, si eh, rende necessario per consentire sempre ai municipi di, di utilizzare l'allargamento dell'ambito oh, di utilizzo dei, del regolamento, in particolare qui inoltre l'elemento fornisce, eh, scusate ma è un po' complicata, eh, riuscire a mantenere il conteggio dei punti. Consigliera, se può, eh, sì, cerco più sintetica, di... siamo oltre il tempo limite. Eh, facciamo così se no... Ehm, praticamente andiamo a ehm, fornire un indirizzo di ripartizione delle risorse che a livello politico ci ritenevamo fossero, eh, andassero in indirizzo di favorire i piccoli e medi operatori culturali. Ehm, la, un altro elemento invece che va nell'indirizzo della trasparenza nei confronti dei cittadini, dei processi, è l'istituzione di una commissione tecnica di valutazione che dovrà essere individuata nei rispetti di criteri di competenza e trasparenza. Quindi andiamo a definire eh, la, la Costituzione di questa Commissione i membri e, e insomma, il, un processo che sarà poi verificabile dalla cittadinanza, eh, dalla cittadinanza tutta. Eh, un'altra modifica importante all'articolo 8,3 eh, vediamo l'innalzamento eh, dei dei benefici economici all'85% dei contributi eh, concessi rispetto ai costi sostenuti, che è un elemento fondamentale eh, che ci hanno tanto chiesto le associazioni culturali, specialmente di piccole e medie imprese, che avevano bisogno di questo supporto eh, finanziario diretto da parte della da parte dell'amministrazione eh, va bene, poi direi che questi sono gli elementi sostanziali, eh, poi ci sono una serie di altri emendamenti, però nel senso questi sono i principali. Grazie. Presidente. Grazie.